Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Diamantix E' Marco007 Siamo tornati su Paper Mario di Origam King Ora lui sta cambiando il titolo Che parte è? 20 Mi sa che abbiamo saltato a 22 Vabbè di... metti 25 per essere sicuri Vabbè quindi nella scorsa parte abbiamo trovato il professor Todd E in questa parte abbiamo trovato professor il professor Todd, Todd E in questa parte troveremo il professor Todd come, come faceva Bobby che scappava sempre Lo dobbiamo sempre ritrovare <ride> Bene, non ho capito dove ci vuole portare. Uh, Dobbiamo probabilmente andare vivere. in città. No, ho sbagliato oggetto. Ah, si, sì, il radar Todd. Ah, no. Dove dov'è la mia automobile? Mi sì, sa che non puoi salire col Todd. Voglio vedere che cosa succede. Mo' ci sale pure lui. Ah, niente, lui Sparisce, scompare. Niente nella mia tasca. Ehi, cos'è quella laggiù? Ah, ok. Mario, hai visto il suo suolo, il suolo brilla. Noi accademici definiamo cose del genere come indizi inoppugnabili Magari là sotto è sepolto qualcosa Oh, you don't say Non è che lui è quello che Ora scava? Ora con il tuo aiuto, sì Ora con il tuo aiuto è dalla mia pala posso seguire gli scavi su quel sito Metti, metti dove vuoi e poi premi Yay, personaggi utili Uff. Uh. Ok, in questa parte scopriremo tutti i, i posti lì Ah, hai visto? Abbiamo trovato un tesoro Posso scavare qualsiasi tipo di terreno morbido Come sabbia o terriccio Anche se non è luminoso, premi mm, Ci penso io Occhi aperti per ogni punto sospetto, d'accordo? Ah, Vedi? quindi, non lo so, possiamo chiamare il professor Todd Anche quando non è con noi oppure.. Ok, fermati a ogni... So. anche lì, vai Dobbiamo trovarli tutti Oh, tesoro Sì, bravo <ride> Oh, oh, oh, oh Delightfully delightful. Forza! Perfetto, scarpa mobile. Ieeee! Yeah. Numero 60. Fuoco. Ecco, vedi. Cosa? Lanciapalle di ghiaccio per e nemici messi in fila. Yes. Yeah. Ok, vai. Voglio andare dove mi va. Senza non cercare mai. Con un pulsante nuovo posso usare cose che credo, non, non sarà mai Cosa? Wait, martello what? Dorato. Abbiamo trovato un martello dorato Usevo per saltare Per saltare Per saltare fuori oh. delle monete dai nemici Che è maltratti Ok uh, Ed è forte quanto la un Cosa normale Non lo so quindi equipaggialo e... Usalo per... Ok, sì, è la, la stessa uh, Equipaggialo, tipo al posto del... Allora, mi sa che questo è più debole del de, de tipo lanciartello lucente. No, chi non lo lanciartello? Mettilo al posto del martello lucente. Vistoso. Lucente. Ok. Uh, perfetto, qui c'è un tesoro, ragazzi. Cactus. Ok. Ci sono entrambi i tipi di cactus che abbiamo incontrato. Yes. Ok, allora prima di continuare la ricerca, io no. direi di fare questo. Professore, hai visto il nastro giallo? Sembra terminare qui. Sappiamo che scende ancora più giù, ma non siamo riusciti a raggiungere il rotolo per staccarlo. Capisco. Fatemi dare un'occhiata all'antica iscrizione: ragazzi. Quando l'oscurità avanza, la sabbia del deserto sotterra Nel tempio di Fungis ogni stanza. Oh no, non dice nulla su come entrare nella sabbia. Ma queste parole si riferiscono al tempio Fungis. Mm, nessuno di noi è mai riuscito a trovarlo. Nonostante l'uso delle palette più tecnologicamente avanzate. E se fosse, se fosse proprio qui, sotto questa coltre di sabbia? Mm. Wow, sarebbe spettacolare. Chissà come sarebbe dormire sotto la sabbia, senza un letto o delle coperte. Quando avremo risvegliato il tempio, Per raggiungere il nastro, ricordami di chiedergli come ha fatto. Secondo me, questa è tipo la cima del tempio. Eh, appunto, viene sepolto quando non c'è il sole. Temo che allo stato attuale della nostra ricerca non possiamo procedere oltre Suggerisco di tornare all'hotel per studiare gli antichi affreschi Sì, ma Todd, hai qualcosa da fare ancora well, Yes, but actually no Todd Comun dobbiamo a sfruttare per di diventare ricchi. Com eh, e comunque abbiamo scoperto che consiglia vuole essere sepolta Olivia mia. No che No? È? Scarpe dorate Usare per ottenere qualche moneta dagli gli amici calpestate Quindi come il martello, solo che è Ma no, io direi proviamo il martello Se possiamo va bene allora questa non è tagliata no eh, di nuovo non so cosa fare ah wow bastavano soltanto due seriamente Vabbè, e quindi questo lo devo sbagliare no fai col salto ma non l'ho equipaggiato ancora il salto il salto normale intendo E allora questa è tagliata tranquillo adesso vedrai tanto quale sono sopravvissute Poi attacchi quelli lì con le scarpe normali normali no quelle normali bastano quelli tattossi sono deboli certo sono sempre bastate comunque vedi sono morti ah ok scavo bravo cosa <ride> ok quindi tutti funzionano. No, definitivamente funzionano non è tagliata in battaglia Come cacchio dovrei fare una cosa del genere? Sì Ho risolto tutto Ah Oh Ball. Vabbè non è tagliata lo stesso perché Todd ha fatto cose Lo però ora posso sbagliare non sprecare per là. Quando serve veramente il martello allora lo usi. Va bene, allora Muoio. Guarda, 6.000 lo... monete. Quindi adesso quando andiamo al, al coso, prima dell'hotel andiamo a comprare il cuore. Andiamo, andiamo a comprare un cuore umano. <ride> Todd si sì, prende degli appunti. Ok. Ok, dovremmo scappare con la. con si, sì. oh mio dio, hai visto? C'erano due monete da 100 non, non accelerare, perché poi si abbassa e tefani lo, lo uccidi. Fatto. Bene, vediamo un po' come funzionano queste scarpe Barra martello Ok, ah, con questi puoi niente. usarlo E con quello probabilmente la puoi usare il resto No, mi sa che sono entrambi col martello E no. invece no Perfetto, molto easy Stavo per sbagliarlo Bene, allora Allora, martello Allora, secondo me questo è forte quanto il martello lucente Ora vediamo quanti danni fa E vediamo anche quanti soldi ci lascia <ride> Delightful Eeeh uh potentissimo, vedi le scarpe? Vediamo le, le, le scarpe. Che mi sa che <ride> dovrebbero. Fa oddio. Ok, <ride> allora sono, sono fortissime. Tipo, sono più. tipo quelle vistose, quelle vistose le abbiamo ancora usate. No, <ride> non eh, abbiamo usato niente di vistoso per ora. Che uh, sicuramente adesso disequipaggia. Le Guarda quanti soldi ci ha dato, mio dio. Ok, ora sono, le allora taglio. Che ora rimetto l'equipaggiamento come stava prima. Di cenere, allora probabilmente okay. ci sarà qualcosa. Quindi controlla, non si sa mai LOL Ok 500 monete Ok, vai all'altro camino lì Allora. è anche lì Ok, non c'è più niente Mi sembra giusto, hai appena scavato in quel punto Insomma, non è sparito il locoso Cava. Cosa? The mm. heck? Ho oh, capito Wow, sì, ho penso che questa altri. pietra è proprio strana Di che si tratta? Mmm, è molto vecchia, potrebbe essere un antico tesoro o, semplice, o una semplice vecchia pietra in ogni caso io la terrei per ora Gemma quadra, ah, ah. un gioiello di forma quadrata era tra le rovine di un villaggio perfetto, allora serviva a scavare tre camini per forza ok, siamo, siamo qui e, e ora ho tolto il taglio perché ora possiamo almeno poter tagliare di, di scavare di, di, di, di, di. quindi forse um, Bobby era un compagno non permanente, mentre, bu bu. mentre questo qui dovrebbe esserlo. Vai, scava e poi scava anche qui. Oh no, un simile. Prova così. Cos'è? Cos sì, miau. Sì, così. non Ha ah, preso il consiglio. Non sbagliato. vedi dove è indicato. Qui. Oh. oh ok. Picchialo. Picchia quello scarabeo. Picchia quello scorpione. Precisamente. Precisely. Okay. Bene, abbiamo preso tutto. I tu, no, non solo i Todd, credo proprio tutto. Abbiamo completato al sì. 100%. Molto Ok. Bene, um, siamo saliti per, sulla torre perché intanto leggi quello. Leggi quello, leggi quello, leggi quello. non abbiamo mai letto, quindi meglio non leggerli. Sì, che lo, so. lo devi leggere. Oh, Cristo. Ah, quindi lo dobbiamo mettere il coso vuoto. Oh, combacia perfettamente, che bello. Bene, ora leggi. Va bene. Sotto le fiamme, paresi, di onde lì il mio occhio, lo sguardo espande. Beh, questo inizio è utile. Più credo di coni coni quanto vorrei, ma è un inizio. Allora, Hanno tutti i miei appunti per consultarvi, basta premere L. Oh, ma è utilissimo questo tizio! L come loser. Sì. Controlla gli appunti. Andiamo. Okay, ah, sol ok, soltanto questo, ok. Ci dice le cose del. No, io pensavo che tipo apparisse una Z. specie Z. di menu al libretto. <ride> tipo un memo. Ehi, eeeh. Uh, Vai alla torre leggi quello C'è scritto questo ho visto tipo um... uh, uh! Bene abbiamo trovato Mega Mar di bruco, carta Pepe pe Pepe pepe the Frog Abbiamo trovato tutti i, i tesori del carta vetro okay. Ovest Perché prima non potevamo E questo era Scarpe visto, vistose Uh visto oh, oh, oh, oh. Leggi qui Bene Benvenuti a città fungismo <ride> Okay. No, quindi non è fitto, come dicono io. Leggi questo cartello Sti ciarlatani, que questo lo potevo leggere prima, quindi non è utile. Ah. Le cose che potevo lì leggere. Lì c'è un muro, un muro con una scritta. Sì, lo so, avuto. ma prima dobbiamo andare a ah, cosi, sì, sì. cortesia e qualità. Convenience Todd? Convenience, cortesia e qualità. Oh, oh. Accessori oh. in offerta! Vai, qua. intanto chi se ne frega. <ride> l'imbarazzo della scelta, cuore d'argento. <ride> <ride> Bene. Bene, ora abbiamo preso tutto. Yes, ok, equipaggialo. Non te lo dimenticare. Bracci mille! E eh, hai svuotato il negozio. Torno un'altra volta per vedere cosa c'è di nuovo. E porta il grano, ovvio. prima che dimentichi. Ricorda di equipaggiare l'accesso. Sì, vabbè, abbiamo capito. Ricorda di equipaggiare, Marco. Muoviti. Ah, qui, è qui, è qui. Equipaggia. Yay. Um, lascia la campanella todd. Vedi che cosa ci manca di, sta, di sto posto. Mappa. Allora, gli strappi strambi ovviamente no Tutto, allora vediamo Todd salvati, Todd probabilmente è la cosa che ci serve di più Quindi, anche i tesori, tesori però Tesori, i tesori da collezione saranno quelli nascosti Boh, io, io c'ho quella dei tesori Hai tutto in realtà No, io c'ho quella dei tesori Ah no, c'ho quella di Todd, allora mi metto quella dei tesori uh, Comunque, vai adesso a quel muro lì Perché c'è una scritta Ah, è vero, non posso prendere la macchina dun dun. Dun dun dun. Ancora non, non ti sei abituato al fatto che non puoi usare la macchina qua. Ho provato e non si può usare neanche a tocca. Scava qui per ricevere una sorpresa, forse c'è un tesoro. Ok, però non ha suonato la campanella, come è possibile? Ah, Va, il tesoro? tesoro, del tipo... tesoro, qualcuno ha parlato di tesoro mio? Ah, avrei dovuto scavare basta invece di perdere un tempo a disperarmi perché non riuscivo a leggere il cartello. Tanto. Ah, idiota. Adesso quei Neanche mille io soldi avevo sono capito. miei. capito? Quei mille soldi sono miei. No, noi non, non potevamo nemmeno scavare. lì c'è un altro muro. Quindi facciamo. Mario più, può usare gli artimani ma non sa scavare come le persone normali. Sento una palla, lì c'è il tesoro ancora. Che non sappiamo dov'è. Prova a colpire queste, queste due cose. Scusa, qui, prova a scavare che... qui davanti, qui davanti Qui Non hai il radar per i tesori tipo No Uno e due Ok Ah è rimasto intrappolato Posso Scordare il 3 Eh Cosa è completamente a caso? Stato di sniffit d'oro. Okay. No dobbiamo tornare indietro a cercare tutti i tesori in un futuro in un passato <ride> Che cacchio nelle parti extra Marco tutto si farà ok? La, la, la, la, la, la, la. Palazzo di città funghi Ah vedi <ride> che era un palazzo prima di diventare un hotel Non so la differenza Ma perché tu dicevi Eh ma allora hanno previsto che qui ci sarebbe stato un hotel No era un palazzo reale tipo e ci hanno costruito un hotel Ah, no, no, io ho detto semplicemente eh, Allora hanno costruito un hotel sopra un palazzo ehm, Boh Ah, ci salto. sono altre di quelle scritte qui, vediamo un po' Ah, ora capisco, i primi due Bravo Fallo cadermi a quando Se lo sguardo dei quattro Tod si incrocerà Il tempio di Fungis si sveglierà Ah, è chiaramente un riferimento al tempio al Tempio Fungis sappiamo, sappiamo ora, che si ora è reale. sia reale Quei quattro cosi intorno cosa sono occhi? Mi mettono i brividi. È come se mi seguissero. Ma non è vero. Abbiamo appena sbloccato il primo occhio, idiota. Ho aggiunto la traduzione ai miei appunti, ok. Sopra il deserto torreggiano i funghi. Una fiamma nei loro occhi lunghi. Sta uscendo qualcosa da quei occhi. Non ti <ride> sembra di conoscere qualcuno. Che abbiamo già visto. Bombi? Bobbi? No. <ride> che Bobbi? Non lo so. C'entra. Ho aggiunto la... bla bla. Uh I sei devoti dovrai radunare Se lo spirito del fuoco vuoi evocare Vabbè ovviamente Oh una specie di uccello sputa le fiamme Magari vuole grigliare qualcosa Olivia stai zitto <ride> Dannazione Ah stava parlando Olivia Pensavo fosse stato Todd Ok Per vedere il fuoco del cartomagno Un antico rito ti reca guadagno I sei devoti lo lo consacreranno perché punta alla, alla stanza d'hotel VIP? Che cosa? La freccia punta alla, alla stanza d'hotel VIP: la freccia punta S di là, punta di là. Idiota. Quale freccia? Scusa? A destra, quella. No, quella sulla scritta. Se davvero si serve un rito, perché non lo hanno detto qui? Cosa significa quella? Ma dove sì. sta? Non ho capito. Sulla scritta. Sta scritto come ne consacreranno e poi c'è la presa Dobbiamo presenza. seguire quella direzione? Sì okay. Ah, c'era scritto qua dentro Sì. Corpo di ingli e te, tesi di dottorato, il resto deve essere al di là di questa porta Sfondala con la pala, Todd Ah, che scusa, ma temo che la stanza sia occupata Da chi? Se cercate lì il suo inquilino è un tipo con dei baffi davvero diversi dai suoi Davvero non molto, ah, non molto diversi Indossa, non letto Oh, ma ha detto che sarebbe andato a visitare i chioschi del mercatino. Ma ha detto ci... un maglione verde. Spero riusci. un maglione. Spero a rientracciarlo. Ah, ok. Ora dobbiamo andare a quel chiosco là. Del... Spero vai, che vai, vai, vai. Sarà... Ok, andiamo al il chiosco. Un signore con un maglione verde. Sarà quel signore con un maglione verde? Mm. A me hanno detto che la stanza doveva venire disinfettata. Disinfestata. Non importa, cerchiamo questo tizio vestito di verde e cominciamo a lasciarci entrare probabilmente ora è diventato un dio eh, ho aggiunto la traduzione vai vai vai cioè, perfetto ti, tipo ma Luigi Luigi è diventato un, un, un dio degli sniffit e degli ora è no, di ora Luigi è diventato ore. un genio della lampada secondo, secondo te secondo me per cos'è la lampada eh ma, ma, ma perché ha tolto la la, la stanza vip dal professor Todd e la data luigi perché luigi è un vip è un very important person è, è un very important people perché luigi è più persone con le ma qua prova a scavare insomma, qui a scavare. si sommano anche le sue le voci nella sua oh, testa qui qui dentro qui dentro non può yunk vedi <ride> l'mao ha provato a scavare dentro un chiosco ed è rimasto pure intrappolato qua ecco ha aperto ha aperto però non è Luigi per qualche motivo Sei il suo schiavo Venghino signori, venghino Si possono vincere 10.000 monete ma per partecipare ne servono solo 100 Vuoi giocare? Certo. Oh, va. Tanto è un altro fa Eccellente. Le regole sono semplici Devi solo indovinare le pressioni del viso del sottoscritto Hai adesso sezionai tre tentativi Per uscirci, sei pronto? Su, in fondo non è difficile vedere attraverso una maschera Ah, wow. Abbiamo tre tentativi, quindi praticamente È un 75% di vittoria. <ride> e la tua risposta è definitiva? Sì, tanto non. Uh... <ride> il professor Todd è cacciato. arrabbiatissimo. Un <ride> motivo si toglie la maschera. Risposta il baglietto. Sbagliato, ovviamente. cioè. Ah, mi spiace così tanto, ma la risposta è sbagliata: ancora due possibilità. Proviamo di nuovo. Ah, ho capito. Mm. Quindi non è sempre la stessa cosa. Metti di nuovo sorridente E' <ride> la mia risposta definitiva proprio di tutto Ma allora, comunque si è veramente tr una truffa questa Secondo me anche Ma che... anche Olivia è arrabbiata Sì anche se mettiamo quella giusta Ma non c'è una giusta Dirà sempre sbagliata Eh dirà sempre sbagliata Non esiste quella giusta Dicevano, dicevano non fidarti dal titolo, Con una cosa con la Eh Dun... no. Sorridente Sorridente arrabbiata. Sorridente Cioè Voglio provare un po' a vincere almeno eh. E dov'è il tribunale? Voglio fargli causa Oh come mi dispiace <ride> la risposta è sbagliata Purtroppo mi sono dimenticato di dirti una regola secondaria prima di iniziare a giocare Un pardon ti costa 10 monete ma perderti costerà la libertà Progetto di entrare nel contenitore di perviazione della libertà senza fare storia, altrimenti sarebbe poco dignitoso, non trovi? Nooo. Se ti può consolare, sappi che ti troverai con altri sfortunati partecipanti per tutta sì, l'eternità. Sì, e ora c'è cioè Luigi! Tuttavia, c'è un'altra opzione, puoi sempre ritentare, stavolta però, mille monete, no. Davvero? Eppure mi pare un affare, dato che è la posta in pari. Ho detto il no. No, voglio, voglio diventare il tuo schiavo. Non è che ci fa veramente game over. Non credo proprio. Cioè, secondo me è proprio Luigi si trova qui dentro, vedi? Mario! Mario? <ride> Ma no! Ma dovevo ripartire da capo! Prova di nuovo! <ride> Quindi è possibile... Eh, no, non è possibile. Vincere. Non dobbiamo semplicemente farlo e basta. No, e questa è l'unica cosa, dobbiamo salvare Luigi. Ok. Boh, stavolta provavo a mettere sempre una diversa, ogni volta. Scusa, e se, se ora fosse sorridente... Hai visto? Sorridente. È sorridente. Sì. Ora, ora è sorridente perché ci ha prosciugato tutti i soldi. dirà sbagliato lo stesso ma, ma come okay. hai fatto? si sì! la partita non finisce senza vincitori cioè voglio dire che si mette guarda là ok no io volevo i soldi ma intanto dove sono le nostre 10.000 monete? Com comincio a sospettare che sia tutta una truffa <ride> ma no dai veramente Guardiamo l'alto positivo, ci siamo divertiti. Il cuore mi batte è impazzato. Okay. Ma hai detto Olivia. Strofino. Comunque uh, l'avevo detto che Luigi era il genere della lampada. Manco, fatta, manco a farla apposta. Eeeh. Perché sta facendo la difesa di emergenza? Mario mi hai liberato. Allora sei riuscito a vincere quel gioco, come hai fatto? Sì, cambierò accento. Ormai, ormai Luigi ha detto: Cambierò due, sempre accento. No, non rispondere. Voglio provarci da solo. Ad ogni modo, ricordo. Ad ogni modo, indovina un po'. Scusa. Ho la chiave del castello di Peach. Chiave della suite. Yeee. Ah. Mo' io gli va a fare la ramanzina. Eh, grazie, Luigi, ma non è. Riesce a crederci. È cosa al sciccoso. Ce l'avevano alla reception. La chiave del castello di Peach. Avevano anche un, una bella piscina. E io avevo tanto bisogno di una vacanza. Um, Luigi, ecco qua quella, non è... Cosa? Mi hanno detto che era la chiave di una residenza principesca. Io conosco solo una principessa. E al portaccheverosa, perciò io... Residenza di una principessa. Non importa, principessa. non mi do per vinto. Troverò quella chiave e poi tornerò qui per vincere a questo gioco. Ciao, ci vediamo. Inizio. <ride> <Mizzero. ride> che furba che è il tuo fratello. È sbucata una lampada, quindi dovrebbe essere a dire i nostri tre piuttosto. E ora abbiamo no, l'acqua della sua... Ora possiamo vedere il resto di... Quella fresco. E così ci restano ancora due desideri. C'è qualcosa qui. No, devi entrare no. dentro. E ora puoi andare là dietro. Devi salire e poi rompi le casse e abbiamo il tesoro. Cioè un Todd. Ah, finalmente. L'Mao. <ride> io sono libero. Ehi, dove sono i miei 10.000 soldi? Tu lavori per quel tizio, non è vero? Okay. Probabilmente pure lui è stato imprigionato. Solo che non, ha, non, non è abbastanza nice. uh, vip come Luigi. Il bello okay. che abbiamo lasciato scappare quel, fur, quel furfante lì, senza nessuna punizione. Ha, ha cercato di, di truffare. Cioè, prima ha ucciso e poi ha truffato. Il, cioè, prima ha truffato e poi ha ucciso. L'eroe che poteva salvare il. Il, il, il, il Masherum King, King dom. Eh. Comunque, se ora sal, salva mentre entriamo. Salva. Sì. No. Salva dopo che passi quella porta. Salva dopo che passi quella porta. Questa porta. eh comunque Pasca. adesso salviamo. Nella prossima parte vedremo cosa c'è nella suite VIP. E eh, che affreschi. Eh, no. Che cosa ci dirà. Quindi vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.